Zombie Apocalypse, buongiorno ragazze, ciao a tutte e ciao a tutti. Nuovo video aul the spar e saponi e profumi. Dunque, eh, dividerò in due parti perché sono qua non riesco a registrare tutto. Perché già il telefono è quello che è e la luce è quella che è, però si vede decente per adesso quindi andiamo subito al soda e vi dico già il totale complessivo che ho speso totale complessivo è ehm, 14 euro e 8 centesimi in totale ok poi ehm, vabbè Qua c'è un sacco di, di prodotti che adesso vi faccio vedere Allora ho preso, prima di tutto, olio secchi Questo qua, la carne, di, qua, la carne di là Non lo sì. metterò, lo Olio secchi, questo qua Vedete? E ce n'è un litro contenuto, sì? Vabbè la scadenza tanto lo sappiamo cioè, Qua l'olio va via come il pane Quindi ok Poi ho preso due bottiglie di latte Arborea molto buono, vedete? Aspettate che mi me rimetto bene perché sennò non riesco. Ecco qua. Due bottiglie di latte Arborea, poi, poi. Uno di cavolo, sono ecco qua, se riesco a prenderlo. Opla, questo qua. Si vede? si sì. Poi, poi, poi, poi. Due banane, due. Poi, eh, no, no, non finisce, dico tutto nell'info box, scrivo. Ah, ragazze, tranquille, vi scrivo tutto nell'info box man mano che carico questo video, se no no, finisce più qui. Poi, le arance, le arance, quelle qui ho preso. Ehm, un cespo di lattuga, eccola qua, come potete ben vedere. E poi del sale una busta di sale un sacco di sale anzi ho preso vedete un sacchettino poi suddividiamo ora mh, chiudo il video e ci vediamo per un altro spezzetto di eh, mh, sapone e profumi a dopo aspettate un secondo che prendo la busta e torno e eccomi ragazzi, seconda parte del video haul sapone e profumi perché prima sono stata da Despar e poi sono stata a sapone profumi, quindi vediamo un po', totale complessivo complessivo di sapone e profumi 7,58, uno scontrino, il primo, il secondo è 5,26, perché ho preso ehm, due prodotti, poi ne ho preso altri 4 per lavarmi, per il genere della persona sarebbe. Ok, allora cominciamo con i prodotti. Ho preso due burro cacao, anzi un lucio dell'opera e un burro cacao e sono a posto per questa settimana. Poi ne ho omaggiato e ve lo faccio vedere. Mi ho fatto un omaggio che non so neanche che cosa sia. Comunque non è niente male questo omaggio, deve essere bello. Questo qua. Ecco qui, poi ho preso, come vi dicevo, i miei amati questo è il mio alleato della doccia perché le è con, è è con oh no scusa è con il uh, come dire è buono mi piace e basta lo adoro poi ne ho preso ben tre di questi e questi sono un placone da 500 ml di prodotto poi dunque questo cos'è? Ah, nocciotella, burro di karité, olio di mandorla. Buono, questo lo amo da sempre, da quando l'ho visto non so, mi pare che l'abbia visto dal canale di Alessandra, sì, ovvero Buffettina Chic. Ciao Ale, se hai video, un bacio, ciao. E basta ragazze. questo era tutto. Allora, vi faccio vedere, questo è il mio burro, il mio burro cacao della lavello e Questo è il lavello eh, Crayon, ovvero effetto Glossis di Valentina Ferragni, l'ho voluto provare perché mi piace. Tra l'altro, mi ricordo un colore che usavo per andare a scuola, ovvero al superiori. Quindi, top mi piace, e nulla, questo lo metto, penso che sia eh, no transfer, non ne sono sicura. Caso non mi faccio sapere quando lo utilizzo e niente a posto, questo è. 12 mesi di pao vi per 5,5 ml di prodotto e 51 no 5,1 grammo va bene ragazzi. questo era tutto non sto qua a dirvi troppe cose se vi è piaciuto il video perché no vi, vi dico di mettere un bel like di supporto per aiutarmi a crescere e basta ciao buona vita a tutte un bacio ciao ciao Welcome